Andiamo all'una parte delle streghe! poco? Sì, tra poco. Ehi! Andiamo a mangiare lo zucchero filato! Eh? Ma amore, ma cosa stai facendo? Lo so, dico vedo 4 ore. Quanto l'ho ho fatto a scuola, 4 fatto a casa. Mamma, sei bravissimo, amore mio! E tutta la mattina che sei impegnata scolasticamente parlando Perché la voglio attaccare dietro, no, no, dietro. ma sei troppo brava prima dove vai? dove vai? prima hai scritto tutti i nomi dei tuoi amici su un foglio di carta lo sai che sei proprio una brava bambina? ti piace andare a scuola Anastasia? senti un po' fammi vedere la faccia Che cos'hai? sono usciti neri questa notte no. oddio fammi vedere ma sei tutta sporca di nutella e anche un po' di penna come mai? È strano che sei sporca di nutella cosa hai mangiato a colazione stamattina? pronto? c'è anche là! I cereali con latte Ma sei bugiardissima Senti un po' Dopo dobbiamo uscire perché dobbiamo andare a cercare Questo libro delle greche che non riesco a trovare L'abbiamo preso su Amazon Ma probabilmente è sbagliato Adesso quando arriva verifichiamo Ma ho già verificato E secondo me non è quello giusto ok? Andiamo a vedere cosa sta facendo tua sorella mm -hmm. Buongiorno Allora siamo ancora in pigiama Sei mezza dalmata e mezza babbo natale mm -hmm. Fantastica Senti un po', dobbiamo uscire più tardi e dobbiamo farci un bagno di quelli non igienizzanti, ma di più. Questa testa, questa testa è da lavare, questo corpo è da lavare. Ma girati. Girati, che ho una bellissima notizia per te. Non vuoi. Vai a fare i compiti. Ciao. Ciao. Una bellissima notizia. Vane. Vai a fare i compiti <ride> okay. Ma bimbe, brave Hai fatto tutti i compiti Anastasia E cosa hai fatto? Qua c'era da fare pagina 7 e pagina 9 A quale lettera siamo arrivati? Alla ultima vocale Cioè la uh, uh. Vediamo Bravissima Anastasia Ha finito le vocali L'ultima è questa Wow L'ultima sarà questa eh. ah, Sai cosa devi fare in questa pagina? Devi scrivere in corsivo Anastasia ma ti sei truccata? No Per fare i compiti? Sì Se finite tutti i compiti Fino a quando ci sarà il sole C'è il sole Appunto ma prima o poi andrà via il sole E se il sole andrà via noi resteremo a casa Altrimenti dove andiamo? Al Luna Park delle streghe Perché? Casa? Andiamo al Luna Park delle streghe no. Sì, tra poco. Appena... Andiamo? Sì! Siete pronte? Avete finito i compiti? Sì! Mm. Siamo arrivate! Siete contente? Eh? eh? Stiamo per entrare al Luna Park delle streghe! Siete pronte a delle giostre spaventosissime? <ride> wow, guardate, siamo arrivati! Vuoi provarlo? No, è bello eh! Proviamo questo gioco? Dai, dai, dai, Proviamo! Chi è che vuole provare? Sì, eh? Dai vai a sparare vediamo cosa riesci a fare che tu sei una ah, ma qua c'è il mitra No con la pistola Vane qua. Sei pronta? Ti ricordi come si fa? Eh? po' giochi anche tu però eh? Non hai ancora fatto niente? Qui una Se vuole il laser glielo do subito, vuoi il lasar? Oh brava amore! Allora signorina! Sei bravissima a sparare, le hai presi quasi tutti. Fammi vedere questo policino che abbiamo preso con i punti. No. Che bello, È un gioco, amore! Stai tranquilla! Dai Ani! Guarda il gioco! Guarda, guarda chi c'è! Lo schermo! Ah. Uh, che bello! È bellissimo! Guarda, guarda! Guarda! filato eh? Ascoltami, cos'è che ti ha spaventato le immagini, quelle brutte brutte sono state brutte hai ragione dai che adesso arrivano, andiamo a mangiare lo zucchero filato ti va? dai bacino la mamma vuoi lo zucchero filato rosa? eh sei contenta ti sei divertita comunque? Non so se riesco a ma mangiarlo tutto, perché se stasera usciamo quello manco Eh, magari ne lascio un po' Manetta Ok, Vanessa. partita anche la numero 8 Vela come sta volando, bravissima eh Vanessa! è nel labirinto amore di specchi Eh, chissà se riesce a uscire fuori Siete ancora lì che salutate sì, Giada. Sì. Quanto Mamma. vi siete divertite? Tanto? Sì. Però Anastasia non dovevi piangere per quella Giada. La macchina è qui, bimbe, Dove andate? Sì, sapete che ho contratto Sofia, la mia compagna? Sì, c'era anche Sofia, ma c'erano un sacco di bimbi che conosciamo, perché sì, oggi se... e sabato Sofia, ci sono... La ah. E allora stavo pensando che magari ad Halloween possiamo venire qua, perché ci sono anche dei eh, sì, giochini, delle E sì, Poi hanno detto che di sera danno e si può venire travestiti anche Esatto Divertita? Quanto? Tanto, tanto È stato bello Ma allora ditemi una cosa Qual è la giostra che vi è piaciuta di più? Quella dove è tutto il trenino Davvero? No io gli autoscontri Io mi anche diverto vero, troppo sugli autoscontri me invece mi è piaciuta più quello di Siamo, siamo andate? Eh, Siamo andati sugli autoscontri io e te insieme è stato super divertente. Ho fatto anche un pezzettino di video. Sono stata bravissima a non far cadere nel telefono e neanche a far cadere te. Poi sei andata su quello dove ti sei spaventata tanto, amore? Poi... Ma è solo un gioco. E poi? Ah, sulla giostrina quella con Nanni? E poi ah, ah, fa... quella, eh, e io, anche vane. quella lì su con Giada. con... Um... Quella lì dei vetri, ah, tu sei andata anche nel labirinto. Degli scontri, ma anche l'altra. Anche l'altra, ma a me ne piacevano due. Te ne sono piaciuti due eh? tre, quando sei andata. Tre, sulla la quella là dove siamo andati a ah, scontri. Poi quella là dove andava su e giù, e poi era. E quella dove ti sei spaventata. E il trenino fantasma. Il video finisce qui. Iscriviti Iscrivetevi al canale. canale, attivate la campanella. Lasciate il polizone in, in su. su. Ciao.